Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Radicali e liberi, potremmo racchiudere in queste due parole il senso del Vangelo di questa domenica, che viene a svegliarci dal rischio di vivere un cristianesimo all'acqua di rose. Gesù ci consegna tre condizioni per poter essere suoi discepoli. Vediamo un po'. Primo, traduciamo alla lettera. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E che significa? Ecco, nel mondo ebraico questo odiare indica il porre in secondo ordine. Da qui la traduzione in italiano, se uno non mi ama di più, di suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, cioè il Signore ci sta dicendo, se tu non mi metti veramente al primo posto nella tua vita... Se non anteponi la relazione con me a qualsiasi altra relazione, se non vivi dunque ogni relazione alla luce della relazione d'amore con me, non puoi essere mio discepolo, non ce la farai a venirmi dietro, perché? Perché seguirai altro, avrai altre priorità. In fondo, ciascuno segue ciò che ama. E potremmo dire che le scelte della nostra vita rivelano cosa abbiamo messo davvero al primo posto. Noi potremmo pensare a questa parola come a un qualcosa di esigente che decurta la bellezza della vita. In realtà no, miei cari, perché se Dio è al suo posto, ogni cosa va al giusto posto. L'amore per il Signore infatti nulla toglie agli altri amori, ma li purifica e li eleva. Infatti, che succede se io al primo posto della mia vita metto un'altra persona? Beh, innanzitutto le sto dando un posto che non le compete e rimarro deluso perché... Perché nessuna persona è Dio. Per quanto io possa amare qualcuno, quella persona non è l'amore assoluto, non potrà mai saziare fino in fondo il mio cuore. Inoltre, se assolutizzo un'altra persona e la relazione con essa, rischierò di farmi e farle del male, amando in modo disordinato, possessivo, egoistico. Facciamo qualche esempio, giusto per capire. Che succede, ad esempio, se una persona continua ad assolutizzare i suoi genitori, che rischierà di restare in una fase infantile della vita dove vive per compiacerli. E eh, ma come farà a spiccare il suo volo, a fare la volontà di Dio nella sua vita, se il centro è ciò che vogliono mamma o papà? Quanti giovani non hanno corrisposto a una chiamata del Signore? Quanti altri sono entrati nella vita adulta monchi con un cordone ombelicale non tagliato, dove praticamente ci si sposa a tre o a quattro, lui, lei e la mamma o la suocera? creando situazioni tragicomiche, confronti continui, ingerenze, 25 chiamate al giorno. E ancora, che succede se assolutizzo i figli? Che rischierò di legarli possessivamente a me? Oppure di cercare me, il mio valore, nel loro rendimento, caricandoli di pesi di un'ansietà immensa? Oppure, che succede se assolutizzo una fidanzata o il fidanzato? che non riuscirò a discernere bene se quella è la persona giusta per la mia vita e magari per paura di perderlo metterò in atto scelte che mi portano fuori dalla verità e non possono darmi vera felicità. Lo stesso riguarda la nostra vita. Il Signore chiede di amarlo di più. Perché? È Perché se io assolutizzo me, quello che voglio io, quello che mi torna comodo, se io assolutizzo le mie prospettive, i miei schemi, le mie aspettative... Come potrò seguire Cristo? Come potrò dire di sì se Lui mi chiedesse di più e altro? Insomma, cari fratelli e sorelle, sono esempi poveri, ma il Signore qui ci sta dicendo se tu mi vuoi davvero seguire e imparare ad amare di più e meglio gli altri, è importante che tu mi metta al primo posto, è importante che come criterio delle tue scelte ci sia io, che ti lasci guidare dalla mia parola. È fondamentale che io sia la stella polare del tuo sentire e del tuo agire. Perché? Perché tu possa essere veramente libero. Perché tu possa vivere relazioni libere e liberanti. E lo ripeto, solo se Dio è al suo posto. Ogni cosa va al giusto posto. Seconda condizione. Gesù ci dice, se uno non prende la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Noi subito pensiamo alle difficoltà, alle sofferenze quotidiane, ma qui diciamo che il significato è un po' più profondo. Il Signore ci sta dicendo, se non sei disposto a condividere il mio destino, cioè a donarti con me e come me, non puoi essere mio discepolo. Ancora più concretamente, se non sei disposto a fidarti di me anche quando il buio incombe, se non sei disposto a donarti anche quando fa male, non puoi venirmi dietro. Ancora più concretamente, guardiamo a Gesù. La croce gli è stata apposta sulle spalle dagli uomini perché lo hanno rifiutato. Farsi carico della croce dunque vuol dire farsi carico del rifiuto, del male, farsi carico del peso, delle scelte evangeliche della nostra vita e continuare a seguire Cristo. Perché, miei cari, dobbiamo capirlo bene. Seguire Gesù è la grazia più bella e più grande che possa capitarci nella vita ma comporta affrontare incomprensioni, persecuzioni, difficoltà. Il Signore dice, se non sei disposto ad accoglierle, a fartene carico e a seguirmi, non puoi essere mio discepolo. Se pensi che venirmi dietro sia tutto rose e fiori, che sia una sorta di assicurazione contro gli infortuni, o che io sia una sorta di capsula protettiva contro ogni problema, non potrai venirmi dietro. Proviamo a fare un esempio di cosa significhi farsi carico della croce e seguire Cristo in questa prospettiva. Ad esempio inizi un cammino di conversione e alla bellezza dell'esperienza di Dio si accompagnano le prese in giro e le incomprensioni dei familiari. Ecco, sei chiamato a farti carico di quella croce e seguire Cristo. Oppure ti trovi sul posto di lavoro, vuoi vivere secondo il Vangelo e non scendi a compromessi e sul posto di lavoro vieni bersagliato per questo motivo. Ricordo un ragazzo, giovane padre di famiglia, al quale sul lavoro venne chiesto di mentire, di imbrogliare i clienti. La sua risposta fu «Io sono cristiano, non posso farlo». Il datore di lavoro gli disse «O fa così, o la porta è lì, si può accomodare fuori». Questo giovane aveva famiglia e un bambino piccolo. Pregando, gli vennero in mente le parole non vi preoccupate di cosa mangerete, di cosa berrete. Cercate prima il regno di Dio e tutto vi sarà dato in sovrappiù. Disse, signore, mi fido di te. Non scendo a patti con il male, non scendo a compromessi. Preferisco perdere il lavoro, ma seguire te. Passarono due anni prima che trovasse un altro posto di lavoro. In questi due anni, testimoniava dicendo, una giornata qui, un aiuto di là, un sostegno di qua, la provvidenza non ci ha mai abbandonato. Ecco, farsi carico della croce, sostenere il peso della verità, del bene. Allora poi in questa prospettiva chiaramente ogni difficoltà, ogni sofferenza abbracciata per amore di Gesù diventa un'occasione di salvezza, diventa un'occasione di testimonianza. Potremmo vedere in questo senso la croce come una chiave. La nostra chiave per il cielo è la chiave per aprire tanti cuori. Una persona inizia a seguire Cristo e magari un amico, un parente, un familiare inizialmente lo prendeva un po' in giro, gli faceva battute, lo guardava come strano, chissà quali crisi mistica ha avuto, poi con il tempo vede cambiare questa persona e inizia ad incuriosirsi, a esserne attratto e man mano quella curiosità diventa ricerca, e spesso quella ricerca diventa porta d'ingresso di Cristo nella sua vita. Ecco, portare la croce, continuare a fidarsi di Dio, continuare a seguirne la parola, continuare ad amare anche quando fa male, diventa una chiave che apre il cielo. Diventa una chiave che apre i cuori a Cristo. Infine, brevemente, Gesù dà la terza condizione. E dice, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Uno potrebbe dire, mamma mia che parola esigente, impossibile da vivere, ma ci chiede di andare tutti in una grotta. No, miei cari, qui c'è una parola di liberazione, c'è una proposta di libertà meravigliosa. Il Signore ci sta dicendo, se mi vuoi davvero venire dietro, serve una cosa, che hai un cuore libero da ogni forma di possesso. Il possesso d'altronde, come diceva San Francesco d'Assisi, è il contrario dell'amore. Abbi un cuore che sa accogliere tutto come dono da donare, da condividere, saper stare nel mondo, usare le cose del mondo senza essere posseduti, senza farsi usare dalle cose del mondo. Si tratta in fondo di rinunciare a fondare la nostra vita su tutto ciò che Dio non è. Cari fratelli e sorelle, la parola radicale di questa domenica ci chiama ad una risposta altrettanto radicale. Parole forti quelle di Gesù che vengono a darci la grazia di tagliare con le inutili zavorre che ci tengono legati alla terra, perché spinti dal fuoco dell'amore dello Spirito Santo possiamo lasciarci innalzare verso le vette della santità proprio come delle leggere mongolfiere. E facciamo nostra l'esperienza che diede il via al cammino di fede intenso di colei che poi divenne la beata Angela da Foligno. Un giorno della settimana santa di tanti secoli fa, una donna di Foligno, giovane, bella e agiata, rimasta da poco vedova, meditava in una chiesa, l'attuale Duomo della città, sulla passione del Signore. All'improvviso sentì risuonare nella mente con grande forza queste parole non ti ho amato per scherzo scoppiò a piangere perché di colpo si rese conto che fino a quel momento il suo amore per Gesù non era stato se non appunto uno scherzo in confronto a quello di Cristo per lei cari fratelli e sorelle forse il nostro amore il mio il tuo in questo momento per lui è uno scherzo o fino ad ora è stato uno scherzo. Chiediamo la grazia al Signore soprattutto che riaccenda i nostri cuori d'amore per Lui senza nulla anteporgli. Certi che se Dio è al suo posto ogni cosa va al giusto posto. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.